leader nel mondo della medicina integrata, della medicina complementare ed è l'azienda che da diversi anni, da tanti anni, sostiene ehm... Le attività che vengono svolte dal Giardino della Minerva. Il Giardino della Minerva di Salerno è una perla della cultura, la Scuola medica Salernitana conosciutissima in tutto il mondo. Eh, Guna, essendo azienda leader della medicina integrata, eh, si è assunta, diciamo, ma con grande onore e piacere, la responsabilità di sostenere eh, le attività eh, attraverso, attraverso, attraverso diverse, diverse modalità. Una di queste modalità al di là dei, dei, dei, dei restauri che sono stati fatti all'interno del giardino della Minerva così per, che è un luogo peraltro visitatissimo da migliaia e migliaia di visitatori ogni anno una delle attività che porta avanti è Natura che cura con le scuole, questo per diffondere sempre maggiormente la cultura del, del benessere, dell'utilizzo sano, della buona medicina della medicina naturale quindi la medicina che eh, sin dall'epoca medievale si faceva con l'utilizzo delle piante officinali di cui ancora oggi è testimonianza appunto il giardino della Minerva. Quindi questa è una collaborazione che noi portiamo avanti da anni, che abbiamo intenzione di proseguire negli anni e eh, in questo momento insomma ci sembrava giusto celebrare, celebrare e dare conto di questa realtà e di tutte queste iniziative. Buongiorno sono Antonio Fresa, medico chirurgo di Salerno e eh, medico specialista in medicine complementari oltre che in odontoiatria. Eh, per medicine complementari intendiamo quelle affermate dalla FNOMCEO eh, quindi agopuntura, medicina tradizionale cinese, omeopatia e omotossicologia iurvedica. Comunque questa iniziativa eh, nasce perché? Perché eh, cerchiamo di affermare attraverso la visita che oramai viene fatta attraverso il progetto Natura che cura e mangia bene cresci bene di AMIOT eh, in Milano su tutte le scuole elementari e medie, ma molto spesso anche le scuole superiori, su questi percorsi di salute. E eh, io come medico salernitano ho il pregio e il vanto di poter inserire in questo discorso Uh, la uh, scuola medica salernitana perché Salerno, eh, questa è una cosa che purtroppo dimenticano in molti è uh, la prima uh, scuola medica in Europa e il nostro giardino dei semplici è il primo orto botanico che nacque uh, ai tempi di Matteo Silvatico ecco per questo l'iniziativa di quest'anno previo poi il consenso di tutta l'assessorato alla cultura di Salerno mirerà a portare nelle scuole il solito discorso è la natura che cura e mangia bene e cresce bene, ma soprattutto cercheremo di far arrivare i bambini, i ragazzi a scuola da Matteo Silvatico, cioè queste lezioni cercheremo di farle al giardino della Minerva inserendo non solo il percorso di salute ma anche un percorso di cultura per la nostra eh, Salerno che molto spesso è dimenticato sotto questo aspetto. Continuiamo a dare priorità e grande importanza al nostro progetto sulla storia del territorio, sulla storia di Salerno. In questo caso chiudiamo il secondo anno di istituzione della materia di storia salernitana nelle scuole con un appuntamento alla Don Milani, con i più piccoli. Doteremo la biblioteca di forniture gratuite di compendi sulla storia di Salerno e collaboriamo con Laguna, una realtà che ha aiutato a valorizzare il giardino della Minerva, quindi con loro in sinergia, con loro l'anno prossimo faremo una serie di incontri sulla scuola medica salernitana, sulla loro prima università nella storia di medicina che ha avuto vita a Salerno, un patrimonio inestimabile che va rilanciato, valorizzato e fatto conoscere perché può essere ancora una volta un'occasione di rilancio per il territorio, di economia e di ricchezza che ad oggi non è stata colta in questi anni ma noi potremo invece portare a compimento con iniziative di consapevolezza delle nuove generazioni e iniziative di promozione rivolte alla collettività. E il Giardino della Minerva ha avuto, grazie a questi interventi che sono stati fatti, questo finanziamento che è stato fatto negli anni dalla Guna, ha avuto dei grandi vantaggi, ovviamente. I vantaggi si sono però materializzati non in una disponibilità economica eh, generica che serve a fare manutenzione, eccetera, eccetera. No, questo no, assolutamente. Eh, L'impegno che noi abbiamo preso con i responsabili della Guna è quello di, mirare su degli obiettivi specifici, su delle necessità specifiche del giardino per dare diciamo, a questo contributo che è stato dato negli anni da Laguna per dare un valore significativo, per, per, cioè per toccare con mano effettivamente quanto è importante diciamo, il contributo della Laguna diciamo, nella vita del giardino. Nella fattispecie io ora ho in mano queste ultime due produzioni che sono eh, le, eh, diciamo, i dépliants e i pieghevoli che sono stati fatti recentissimamente. Uno è diciamo, dedicato ai visitatori, quindi coloro i quali entrano nel giardino hanno questo, questo primo dépliant che è una cartina del giardino dove ci sono tutte le indicazioni per poter capire bene il funzionamento del giardino e un altro dépliant viene dato all'esterno del giardino cioè, all'esterno del giardino significa nei bed and breakfast, all'azienda soggiorno e turismo, eccetera, in maniera tale che coloro i quali visitano Salerno hanno informazioni significative su che cosa è il giardino La Minerva e quindi possono entrare. Ovviamente, nei Depliant è presente correttamente il, il, il, il logo della cuna che appunto finanzia anche questa attività, cioè quella della produzione e stampa di questi, di questi opuscolini poi nei, nei passati anni noi abbiamo fatto tantissime altre cose diciamo sempre eh, ovviamente documentate, per esempio una tra tutte abbiamo realizzato questa biblioteca, cioè abbiamo costruito diciamo, i mobili che servono per custodire praticamente i libri che ci sono stati donati da Paola Lanzara, che è, stata una, è una grande botanica, è stata direttrice dell'Orto Botanico di Roma. Oggi noi abbiamo la documentazione di Paola Lanzara al giardino e questi libri sono custoditi in, in, in mobili, Molto, fatti molto bene, che sono appunto stati donati da Laguna, come pure i nostri, tutti i nostri mobili che raccolgono i semi diciamo, del giardino. Tante realizzazioni, però come dire, il, il, il, come dire, il, il punto significativo è che noi queste realizzazioni le abbiamo fatte creando, cioè, materializzando su oggetti quello che è stato il finanziamento negli anni di questa società. Ho abitato di fronte fino a qualche anno fa. Ora abito a due passi da qui, quindi amo questo quartiere, amo questa città. Come consigliere comunale, tre anni fa, quando sono stato eletto, la prima domanda che mi sono fatta è: cosa posso fare per lasciare un segno ai miei coetanei, ma anche a quelli più piccoli di me, alle nuove generazioni oltre che alla città? E pensandoci, la prima idea sulla quale ho voluto lavorare ho detto noi dobbiamo riscoprire l'immenso patrimonio che ha la città di Salerno questa è una città che ha storie uniche da raccontare al mondo lo dovete sapere piccoli la vostra città oltre ad essere bellissima ha anche tanta storia siamo stati i primi a dare input sulla medicina, su cure che mille anni fa a Salerno si sperimentavano e oggi ancora vengono utilizzate per salvare vite umane